Utilizziamo parted su Ubuntu 11.10 per formattare una chiavetta USB. Il programma vede anche altri dischi, quindi bisogna fare attenzione a scegliere la chiavetta. basta guardare le dimensioni dei volumi, una volta trovata la USB Pen si procede, il tasto destro ed il menu contestuale possono venirci incontro, può essere necessario smontarla, E quindi a seguire, scegliere, sempre dal menu, la voce formata come. In questo caso fate 32. Solo con il successivo passaggio si applicano le decisioni.